Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Dove è finito? Vabbè, avevo allora, perso la ventosa. Allora, in questo video volevo un attimo spiegarvi, un attimo, cioè non farò un video di gameplay o altro, semplicemente volevo dirvi che ho passato 3-4 giorni buoni in malattia, bloccato a letto e non sono riuscito a far video. Una cosa volevo sapere, è. Ehm, alcuni di voi mi hanno chiesto di fare l'episodio, il video reaction a l'ultimo episodio di Dragon Ball Allora, non l'ho trovato in italiano, non so, cioè l'ho trovato in italiano ma solo brevi spezzoni Oppure l'ho trovato completo in lingua originale giapponese con sottotitoli in inglese Fatemi sapere se vi va bene anche quello, se no se volete proprio quello italiano dovete aspettare un attimo ancora un attimo che chiedo al mio, al mio amico che dovrebbe avercelo in italiano E poi altre cose, ci sono un attimo di problemi con The Forest ho notato che fa fatica ai salvataggio, ogni tanto si blocca quindi probabilmente Interromperò nuovamente la serie finché non riesco a risolvere questi problemi qua. Altre cose, qui c'è il creepy innanzitutto molto carino, e adorabile il creeper. E altre cose, Minecraft si, sì, devo ricominciare ancora. E con la scusa, ero malato, un po' il lavoro, un po' impegni, così sono stato impegnato. Però vedrò anche quello di ricominciare Avevo intanto ero andato comunque avanti Avevo fatto una farm di oro nel nether E una secondaria più piccolina sotto Avevo cominciato a farla Perché quella sopra non so perché non funziona Altre cose che mi vengono in mente boh, Attualmente no Lasciatemi nei commenti comunque se avete idee altre altri video Comunque adesso ci stiamo organizzando per fare Adesso ci dobbiamo organizzare per vedere se riusciamo, se vogliamo, se abbiamo voglia, tempo e tutto Per fare un altro video lungo, cioè lungo, abbastanza lungo Che sarà, non vi spoilerò niente, comunque che faremo forse a Natale io e dei miei amici Ok? Poi lasciatemi nei commenti sempre idee a video, sempre che siano accettabili, poi comunque vedo io se è un video che posso fare accettabile, lo faccio ben volentieri, se no, no vi, vi, non posso farlo, punto e fine, semplicemente. E niente, commentate, iscrivetevi, supportate il canale che dai, per un nuovo anno vedremo di cambiare. Totalmente inizierà una nuova serie E che non vi spoilerò spoiler quale Adesso ho anche sono comprato un po' di attrezzatura nuova E quindi Questa serie spero che andrà Con successo Niente io vi ricordo Iscrivetevi, commentate, lasciate dei like Fate iscrivere i vostri animali I vostri amici, i vostri nonni, i vostri zii I vostri parenti Insegnanti, tutti quelli che conoscete, e io vi lascio un saluto elettrizzante. Ciao! Ah, un'altra cosa non lo sono ripreso, e forse uscirà anche un video su Natale, non lo so, può darsi, non vi assicuro niente. Potrebbe uscire un video natalizio. E probabilmente uscirà anche il video di Capodanno Che ci stiamo organizzando Stiamo cercando di organizzare una roba fatta bene E vedremo Forse uscirà anche quello È un video breve che ho fatto Però Giusto per spaccare un attimo Il silenzio che c'è stato Per un po' di tempo Quindi niente